Viviamo in un paradosso. Viviamo nel continente non solo più bello, ma più ricco, più educato, più sviluppato del mondo. Eppure dopo cinque anni di crisi economica ci troviamo di fronte a livelli di disoccupazione laceranti, una classe media impoverita, giovani con un futuro incerto e un presente compromesso. Ma perché deve essere così? Perché dobbiamo accontentarci di promesse di una ripresa dello zero virgola che porteranno, è la stessa Banca Centrale Europea a dircelo, ai livelli precrisi nel 2025? Perché non possiamo immaginare uno scatto più radicale, una messa in questione di un sistema con tanti vinti e pochi vincitori? Perché non ci ribelliamo alle ineguaglianze? Titolava l'Economist recentemente. Forse perché a sentire i telegiornali i problemi non sono questi. Il problema è la precaria che chiede un contratto stabile, il pensionato che chiede una pensione degna o il malato che chiede di essere curato, o ancora il rifugiato che rischia la vita per fuggire dalla guerra. Se i nomi non vengono rettificati, le parole perdono il contatto con la realtà. Così scriveva Confucio, 2500 anni fa, in Cina. Ed è per questo che abbiamo deciso di costruire questo spazio di discussione e di chiamarlo non talk show, ma talk real. Perché qua vogliamo parlare di realtà e ridare alle parole il proprio senso e alle immagini la propria forza. Ed anche per questo iniziamo questa nostra prima puntata parlando del rapporto fra comunicazione e realtà, fra informazione e costruzione di spazi politici e futuri possibili. Lo facciamo dallo Spazio Metropolis a Roma, un museo di arte contemporanea all'interno di un'occupazione abitativa, e lo facciamo con quattro ospiti di eccezione. Eric Joseph, corrispondente di Liberazione e direttore di, di Utopia. Dimitri Diolanes, De corrispondente della televisione greca ERT, Thomas Fazzi, autore e giornalista, e Luciana Castellina, fra le fondatrici del Manifesto e più volte europarlamentare. Benvenuti al tuo Real. La gente non milita più nei partiti, la gente milita nei media e i dibattiti televisivi sono sempre più importanti dei dibattiti parlamentari. Così si esprime Pablo Iglesias, leader di Podemos. Ed è proprio da qua che vogliamo iniziare questa nostra prima puntata, ragionando sulla centralità della comunicazione nel costruire, aprire o chiudere spazi di possibilità politica. Luciana, inizierei proprio da te rivolgendoti questa, questa domanda generale. Ma quello che dice Pablo Iglesias è vero, ma io la considero una tragedia per la democrazia. Perché la comunicazione non è informazione, che cosa si comunica? Si comunica di solito ciò che chi ha il potere di poter comunicare comunica. La tragedia della politica, la riduzione della democrazia è che una volta eh, dire, la politica era fatta di rapporto con i cittadini in qualche modo, quindi di consenso che si costruiva, adesso diventa unilaterale c'è cioè la comunicazione. I partiti politici una volta consultavano ed erano molto legati agli intellettuali, adesso sono legati agli esperti della comunicazione, che di solito non sono intellettuali ma sono esperti della comunicazione, che è un'altra cosa. Dimitri, per rispondere al, alla tua questione io direi di sì, sì, sicuramente c'è uno spostamento eh, dalla, dalla militanza alla partecipazione, sicuramente io però non, non sono così critico come Luciana. Quello che condivido di Luciana è la differenza importantissima tra la comunicazione e l'informazione, sono due cose veramente diverse ed è centrale oggi. Per garantire la democrazia, il funzionamento delle istituzioni democratiche, garantire la libertà di informazione. Se c'è uno dei diritti acquisiti, uno dei fondamenti delle democrazie occidentali che sta subendo da parecchi decenni duri colpi, veramente molto, molto duri, è la libertà di informazione. Siamo quotidianamente sommersi da un'informazione manipolata controllata interessata. Eric La comunicazione è un messaggio che viene da un punto e che va verso un altro, non ha bisogno in qualche maniera di essere vero, l'informazione è appunto controllare in qualche maniera anche questo, questo messaggio di, di, di comunicazione, valutare, vedere se appunto corrisponde a, a, a verità o no. Dunque c'è una differenza tra informazione e comunicazione, c'è una, una differenza, come dice Dimitri, tra militanza e partecipazione, è vero che c'è molto meno militanza, però non direi che c'è meno partecipazione, a tal punto che Pablo Iglesias ne è la prova, ne la prova stessa che lui denuncia un fatto che è vero, che in qualche maniera l'agora politica che era tradizionale, il Parlamento si è spostata in qualche maniera nel, nei salotti televisivi, eh, però non è, non è del tutto vero che questo spostamento ha eh, creato un depoziamento totale della democrazia, a tale punto che si trovano altre forme, anche in, i, le, le, i nuovi media, la, la partecipazione eh, sui su social network, che ha fatto sì che alcuni movimenti sono emersi, alcune proteste politiche, alcune, eh, alcune rivendicazioni e Pablo Iglesias ne è il maggior esempio. Thomas. Sì, io credo che Iglesia scoglie un punto centrale, ci piaccia o meno la necessità di costruire un nuovo senso e una nuova narrazione in grado di creare consenso è fondamentale. Però non ridurrei neanche il successo di partiti come Podemos o Siriza semplicemente alla loro capacità comunicativa perché questo sarebbe sbagliato, cioè, non dobbiamo dimenticarci che sia Siriza in Grecia che Podemos in Spagna sono due partiti che sono molto radicati sul territorio, che stanno dentro ai movimenti, dentro alle realtà sociali e che in un certo senso sono emanati da queste, da, da queste realtà. E quindi, questa è anche una lezione per, per noi in Italia. Noi insistiamo a creare nuovi contenitori, eh, preoccupandoci, diciamo, pensando che il contenuto verrà in un secondo momento, quando invece l'esempio che ci offrono questi paesi è, è quello di un processo inverso. Posso dire una allora, cosa: non è soltanto il problema che la comunicazione non è informazione, il problema è chi comunica il cittadino normale comunica sempre meno come fa a comunicare il cittadino di questo quartiere dove stiamo in questo momento? Non comunica e cioè non comunica perché non comunica neppure attraverso i social network perché come sappiamo i social network tutti parlano tutti scrivono ma chi legge sono pochissime perché poi la lettura è soltanto collegata a dei poteri di comunicazione per l'appunto e quindi è soltanto diventa uno terribile esercizio autoreferenziale e narcisistico uno entra nei social network e si ubriaca di noia e di sonno e poi alla fine non legge più e quindi... No, non è vero che okay, è così. Beh, se mi permetto, che piaccia o no, comunque esprime delle, delle realtà politiche che nascono, che nascono comunque sui social network. Eh, da Obama, che ha fatto una buona parte della sua campagna sui social network, la prima, a, al Movimento 5 Stelle, che, che piaccia o no. E dunque non è vero soltanto che c'è eh, il chiacchiericcio sui social network e non si traduce in, in mobilitazione, a volte nobile, a volte meno nobile. Però ha funzionato per Obama, è proprio l'esempio tipico, ha funzionato molto bene come Meetup, cioè con potere convocatorio, e quindi questo da questo punto di vista funziona molto bene e potere appoggio la campagna elettorale, dopodiché tu sai che abbia funzionato per interloquire in qualche modo, facilitare gli americani a interloquire nelle scelte politiche di Obama. Finita, finita, quella roba lì, non è più successo no, niente. Eh, io, credo, io credo che ci sia, la questione sia molto, molto, molto, molto più complessa, perché stiamo assistendo a un, a un passaggio veramente epocale dell'informazione che passa dalla carta all'elettronico e, e nell'elettronico, ele, nell hai ragione tu, c'è un grande caos, un grande chiacchiericcio. Però eh, questo chiacchiericcio, eh, i più giovani di me eh, riescono a gestirlo, riescono a cogliere informazioni e riescono a cogliere anche opinioni. Il problema vero è che eh, sia sul cartaceo sia sul, um, sull'elettronico, accanto all'informazione vera, responsabile, il giornalismo come lo conosciamo, come dovrebbe essere, eh, sta prevalendo invece la, la bufala. E questo avviene perché a causa della perdita di credibilità dei mezzi di informazione tradizionali, la gente non crede più alla televisione, non crede più ai giornali, si rivolge a Internet e Internet rischia di cadere, anzi cade nella trappola de delle bufale. Se posso introdurre una, un argomento correlato che è quello della costruzione del discorso politico. A me colpisce molto che in Spagna, a fronte di una crescita di partiti nuovi, non soltanto Podemos, c'è stata una estensione di partiti xenofobi eh, che nella stessa Grecia, nonostante un rischio di ritorno al fascismo abbastanza forte, l'emergere di un esperimento come Sirisa abbia tenuto a freno. Una, una, una forza di destra come Alba Dorata, mentre invece in Francia o in Italia vediamo un discorso totalmente opposto. E, e, e quindi la mia domanda è come funzionano queste logiche di costruzione del nemico: perché eh, il povero, la classe media pauperizzata dalla crisi, il disoccupato, il contadino francese o italiano si ritrova in un discorso l'epenista o, o leghista. Mentre eh, lo sfrattato spagnolo si ritrova in un discorso di emancipazione politica e vota ad Acolau. Ma io credo che i fenomeni del panismo, dei Salvini, di queste cose eh, emergono perché credo che non possiamo dimenticare che siamo in un momento di passaggi epocali di trasformazione del mondo. Se prendiamo la questione degli immigrati. È inutile pensare che noi, se ne pigliamo 40 o 45, cambia le cose, o se li trattiamo un po' più gentilmente, o se la Lituania ne perderà 28. Il problema è che dobbiamo fare i conti con il fatto che questo è un fenomeno irreversibile, un fenomeno di portata enorme, che non li fermeremo neanche con la bomba atomica, che l'Europa diventerà un'altra cosa, e diventerà multietica, cambiata, cambierà tutto, e, e fra l'altro l'Europa ce n'ha pochissimi, come sappiamo, di migranti, no? ce n'hanno una quantità di più l'Asia, l'Africa, il Medio Oriente. E quindi in un momento di passaggio epocale che, che impone un cambiamento dei soggetti, è evidente che ci siano delle reazioni di, di, conservazione, di conservazione, di difesa, di difesa e dei privilegi che ci sono stati fino adesso e di cui abbiamo goduto. Cominciano a venire meno, io vorrei eh, rispondere alla tua domanda. Ma vorrei prima aggiungere qualcosa a quello che ha detto Luciana, che, che è verissimo. Ma sulla tua domanda su come spiegare che la Spagna, la Grecia danno delle risposte con Podemos, con Sirisa piuttosto che con delle, dei fenomeni populista di estrema destra. Ehm, io direi perché l'opinione pubblica ormai cioè i cittadini non appartengono più a delle famiglie politiche l'elettorato è molto più mobile di una volta sono, sono finite quasi le famiglie politiche e dunque rispondono in qualche maniera all'offerta politica che c'è e a tal punto che Dimitri che, che, che qui è, ha scritto alcuni, alcuni anni fa sembrava che il grosso rischio in, in Grecia fosse alba dorata e poi dopo è arrivata un'altra offerta politica Sirisa e dunque vediamo che c'è una capacità di mobilità del, del, del, dell'elettorato molto più forte e dunque dipende molto dall'offerta dall politica e dunque anche dalla comunicazione di questa offerta politica. L'altro punto su cui vorrei riflettere è che facciamo, continuiamo a fare molto l'associazione crisi economica, movimenti di ripiego su stesso, populisti. non è vero. E abbiamo il controesempio della Spagna in cui non si traduce almeno finora da, un, da un, una crescita dell'estrema destra e invece vediamo in, in alcuni paesi in cui non c'è la, la crisi economica in cui ci sono questi movimenti molto forti penso alla Finlandia, penso all'Austria penso alla Svizzera che ha un tasso di disoccupazione inferiore al 3% e che ha un movimento populista che è quasi il primo partito sì, e lì è l'immigrazione che conta non è l'immigrazione, è l'identità l l la come come minaccia la sì. l'immigrazione come eh, elemento visivo di un mondo come diceva eh, Luciana che cambia radicalmente Thomas e poi Dimitri <coughs> sì io penso che ci sono due lezioni che possiamo trarre da quello che sta avvenendo uno come accennava Eric è che eh, la cri le crisi non, portano autom non vanno automaticamente a beneficio né di una causa né dell'altra diciamo dipende da come riesce a veicolare uh, dipende da, da che senso poi riesce a dare alle cose che stanno avvenendo e, però di certo non c'è un automatismo per cui le crisi vanno a beneficio della, della causa progressista questo mi sembra evidente anche se c'è un po' una tendenza in alcuni ambienti della sinistra a pensare che se solo le cose andranno un po' peggio Dico come stanno ora, allora. Tanto peggio, tanto meglio. Esatto. No? Allora sì. finalmente la gente si sveglierà. Mi sembra evidente che, non, che questo non, non sta avvenendo, peraltro la storia lo dimostra che non funziona così. no? Le rivoluzioni mm. si fanno in periodi di espansione. E quindi, e quindi questo eh. chiaramente pone anche delle domande molto importanti, penso, per, per, per la sinistra e per le forze progressiste in generale, perché è facile pensare proprio in questo momento che okay, spingiamo sull'acceleratore, no? puntiamo in alto. E invece, secondo me, come peraltro ha insomma, ha scritto spesso l'Alfakis, no? Che appunto si definisce un marxista, ma dice anche errante. che da marxista dico che... Errante. È errante. <ride> ma comunque dice da marxista, dico come che in questo bezzato. momento l'obiettivo della sinistra è quello di stabilizzare eh, il capitalismo, cioè, come dire, fermare un attimino la crisi e, per permettere alla gente di riavere speranza in un futuro, che è una cosa diciamo, molto controversa da dire da un punto di vista diciamo, di sinistra, ma penso che ci sia, ci sia un fondamento in quello che dice... Non è soltanto la crisi, è la crisi come effetto sulla degradazione, la svalutazione della democrazia sia nei paesi in cui è maggiormente evidente sia a livello, a livello europeo. C'è un degrado della democrazia, c'è un disprezzo verso la democrazia che non viene dall'estrema destra, viene dalle istituzioni europee. Quando il presidente. Del, del Parlamento europeo Schulz si permette di dare indicazione al governo greco di come deve essere composta la maggioranza, togliete quelli e mettete quegli altri, perché a noi piacciono di più, quando i, i leader, del Consiglio europeo, i governi, i, i premier eletti europei alzano uh, le mani al cielo e dicono no, ah, non possiamo decidere, perché prima devono decidere i tecnocrati della Troica, altrimenti noi non possiamo decidere. Beh, questo è una, è una rinuncia a esercitare la democrazia e questo di fatto, questo in Grecia era evidentissimo, ecco la vostra democrazia dove ci ha portato, quindi vogliamo un regime forte, vogliamo un uomo forte, vogliamo un regime autoritario che prende decisioni perché la democrazia oramai non è altro che una farsa, dice l'opinione pubblica. Ed ecco quindi che la retorica di estrema destra prende Forza della realtà. Questo è il punto, è il punto essenziale, perché il fallimento della sinistra, delle sinistre europee, sarà eh, ripetuto, eh, perché ogni volta le, le forze di sinistra si presentano davanti alle elezioni dicendo se noi arriviamo al potere faremo e oggi non hanno più gli strumenti per fare. E questo è il punto essenziale, è un discorso molto pericoloso. No, no, no, no scusate, scusate, un, un secondo. Vai, un un secondo, secondo allora, mi stai dicendo se ho capito bene, forse ho capito male, eh, che di fatto la politica oggi, perdere, la politica oggi è di fatto disarmata di fronte ai meccanismi finanziari ed economici della globalizzazione. È quello certo, che stai dicendo. Certo, è quello che sto dicendo, ma il problema è, è, è di quella la domanda è come fare in modo che i cittadini e dunque ancora di più le forze di sinistra che hanno come compito in qualche maniera di cambiare le cose come, fanno, come fare in modo di riacquisire questi strumenti per in effetti non avere... Per efficace. Sì, sì. Il problema e, è che oggi sì. si, si cerca ogni volta di rispondere a livello nazionale e a livello nazionale fallisce. Mi, mi eh, allaccio a sì. questo per introdurre partendo da Luciana eh, una, una discussione sì. e riportare un po' la discussione sul tema dei dispositivi di comunicazione e il rapporto tra costruzione di dispositivi di comunicazione e spazio dell'alternativa eh, politica. Noi abbiamo una parola che è stata menzionata che è quella di Casta.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 È una parola chiave del messaggio di Podemos, è la parola che permette a Podemos di costruire una, un significante vuoto, come, come, come, come dicono loro, eh, portando una, una pluralità di persone, una pluralità di fasce sociali ad ascoltare un messaggio che sarebbe altrimenti visto come di, di estrema sinistra o di sinistra marginale. Ma la parola casta nasce, nasce in Italia, nasce da un libro italiano e viene presa come significante portante di un esperimento politico italiano come quello del, del Movimento 5 Stelle. La, la la domanda da cui vorrei ripartire è perché in Spagna casta diventa sinonimo di oligarchia economica e quindi essere contro la casta significa essere contro un regime predatorio che trova nelle banche, nelle grandi ricchezze, nei grandi patrimoni il nemico del cittadino medio, del cittadino impoverito, mentre in Italia la casta è diventata le auto blu e i vizzetti dei politici e invece parole come ridistribuzione. O patrimoniale sono sparite. Però è Stato toccato un argomento importante per il A parte la parola casta, io lo trovo una parola che è un termine stupido, restrittivo. Infatti, non credo che Podemos ha vinto perché ha usato la parola casta, ha vinto perché ha avuto dei movimenti reali su cose molto reali. Ma a parte mm. questo, credo che il vero problema è che ci sia una crisi. Su questo sono d'accordo con tu, tutti hanno detto questo. Una grande crisi di democrazia. La crisi della democrazia nasce dal fatto che la crisi della democrazia è il fatto che oramai la gente non partecipa più, no? non sente più di avere un in qualche modo deliberante, no? che è stata la forza della democrazia dopo la seconda guerra mondiale. In tutti i paesi abbiamo avuto un momento di grande partecipazione, come dire, non al voto e al dire sì o no, rispetto a quello che decideva qualcuno, come è adesso, perché adesso la democrazia sembra Facebook, no? C'è uno che decide e io posso dire I like it, I don't like it, massimo, possibilmente in inglese, perché il mezzo è veicolante di questo, di questo linguaggio. Ma mi piace o non mi piace, e non è questa la democrazia e non è neanche i diritti, ma è potere uno spazio deliberativo, partecipare a un progetto, a un cambiamento, a un mutamento, non è soltanto i diritti, noi oggi siamo tutti e tutta, anche io una critica che faccio normalmente è che tutto sui diritti, i diritti sono, non sono potere deliberativo, non è deliberativo, però il vero ragione del disamore per la democrazia nasce da una cosa oggettiva, in questo io sono d'accordo con lui, cioè lo Stato, la vera privatizzazione, che abbiamo avuto in questi anni, grave, non è solo quella della centrale del latte o della de, de, de rete ferroviaria, ma quella del potere legislativo. I, I parlamenti non sono più detentori del potere legislativo, e ciò gli stati nazionali, ma neppure la troica è detentrice del potere legislativo. Il potere legislativo sono le, le decisioni che contano, si fanno attraverso accordi commerciali che si prendono sul mercato globale, che sono presi dai grandi gruppi finanziari. Gli Stati nazionali e l'Europa stessa è diventata strumento di applicazione locale e adattamento locale della decisione che è stata presa. Allora, l'Europa avrebbe potuto essere diversa. Perché abbiamo voluto l'Europa? Perché io penso che bisogna continuare a credere nell'Europa? perché l'Europa può essere la dimensione sufficiente ad essere a contrastare questo meccanismo di esproprio del potere che si è determinato con la globalizzazione. Purtroppo l'Europa non l'ha fatto questo, perché invece si è allineata sulla globalizzazione, anziché diventare strumento in di qualche modo di contestazione, di condizionamento. Lo avrebbe potuto fare se avesse fondato. La sua idea non sul fatto di essere un mercato, Poi, quando si è fatta l'Europa nel 57 fare un mercato comune era una bella idea, adesso fare i dariponi ma un tu, mercato tutti commerciano con tutti, che cosa significa questo? Significa che l'Europa aveva un senso se si fosse provato a vedere come poteva vivere in questo mondo il modello virtuoso europeo, che era quello del welfare state, quello di un certo tipo di democrazia, dei grandi partiti politici. Come strumenti di partecipazione e così via. Fallisce perché non, non, non ci prova neppure. Però resta il fatto che la gente, non gli, non, la gente, che non va a votare in qualche modo, intuisce una cosa sacrosanta: che vota per qualcuno che non ha il potere di fare quello che dice. Questa è la ragione, cioè il buonsenso, come dire, probabilmente inconsapevole, di chi non va bene, votare, nasce su questo. Allora perché la sinistra? Eh, Diventa fallisce poi, ecco. e poi torniamo perché invece in Spagna e in Grecia no, ehm, fallisce perché non si è minimamente proposto il problema, di, è diventata anche, anche questa l'idea che tanto lo Stato nazionale non può decidere, è diventata l'idea che quindi i problemi sono oggettivi, tecnici, neutrali e quindi ci vogliono i tecnici e quindi sono tutti uguali, sinistra, e destra. Quello che diceva Luciana è giustissimo, l'Europa è la dimensione giusta per poter, ma non soltanto è la dimensione, perché ha aggiunto una cosa molto giusta. E che non soltanto è dire mettersi, ci mettiamo insieme perché così siamo più forti per difendere il nostro interesse, ma perché anche abbiamo qualcosa in comune, abbiamo una storia comune, ma abbiamo anche un sì, sistema beh. economico finora che era comunque abbastanza comune con un po' di differenza anche in particolare con la Gran Bretagna. avevamo un, un sistema di welfare, un sistema di pensioni, un sistema sanitario, un sistema, una visione culturale, sì, eh, esatto. questo che fa sì che abbiamo delle Tanti elementi in comune e dunque io penso che in effetti questa è la dimensione, questa è, eh, è la nostra via, io spero il mio destino, se no siamo nella retorica, ogni paese, ogni sinistra dirà guardate votate per me, se votate per me io farò quello che è eccetera e poi alla fine si trova a creare frustrazioni delusione e allora nel migliore dei casi si traduce con eh, la disaffezione all'elezione oppure nel ca caso peggiore si traduce con il voto ai partiti populisti. Io non sono del tutto d'accordo, cioè, è chiaro siamo tutti d'accordo che la dimensione deve essere quella europea ed è quella europea, però dobbiamo anche ragionare su dei sistemi di rappresentazione popolare sovranazionale che siano efficaci e funzionali, cioè, mi sembra evidente che l'Europa non potrà sopravvivere se continuiamo a trasferire sovranità ma non continuiamo a ma non, non c'è un trasferimento non dire, alla di legittimazione popolare e democratica ah, questa ah, è la base eh, è la base, eh, la base eh, la, la, la, la trasferimento eh, mettere... di, dell'Europa politica vuol dire che ovviamente ci deve voler la legittimità eh, democratica l'elemento comunicativo la prima cosa di, di, di comunicazione a dire è di dire ai nostri governi nazionali che sono nudi il re è nudo ci raccontano Frottole, il 70% o quasi di più delle leggi che sono approvate al Parlamento italiano, come al Parlamento francese, come al Parlamento tedesco, sono le recepimenti delle normative europee. Perché l'Unione Europea è così antidemocratica? Io credo che le sinistre abbiano sbagliato a puntare tutto sui poteri del Parlamento Europeo. Non è quello, è che tu non hai un'opinione pubblica comune in Europa. Perché è democratico un paese che fra i cittadini e l'esecutivo ha una serie di corpi intermedi che sono partiti politici, sindacati, organizzazioni, ONG, movimenti, l'opinione pubblica e quindi anche visto i media. In Europa tutto questo non c'è. E quindi il problema non è che il Parlamento non c'ha potere, anche quello, ma la cosa fondamentale è che essendo tutte opinioni pubbliche frammentate e una democrazia organizzata tutta separata per paesi, L'esecutivo non risponde poi a nessuno perché si gioca, vedi i tedeschi rispondono alla loro opinione pubblica in questo momento sulla Grecia i greci rispondono alla loro, eccetera. diciamo la verità, anche noi, ma perché? Ma insomma questa famosa sin che ha per noi, quello che mi riguarda, che cioè una sinistra che sia in qualche modo alternativa, ma non siamo riusciti mai a fare uno strumento di informazione comune, eh, Repubblica che fa pubblica tutti i giorni l'Europa, l'Europa, l'Europa, piena la bocca della parola Europa, pubblica una volta alla settimana un inserto, uno è il New York Times e l'altro è sulla Russia. Nessuno gli viene in mente, almeno una volta a settimana, dei grandi giornali europei, di dire Pah, pubblico un, un, un estratto della Süddeutsche Zeitung, oppure delle monde viceversa e quindi cosa andiamo parlando della democrazia dell'Europa? è anche colpa soggettiva sì, sono d'accordo cioè dire accentriamo il potere ma non ma, diciamo, senza, in un secondo momento poi penseremo al problema della democrazia mi sembra un'accettazione della propria debolezza cioè della propria incapacità di, di visualizzare, di immaginare un'Europa che sia come dire, unita ma che sia anche realmente rappresentativa della volontà popolare Okay, siamo in chiusura. Eh, uno dei motivi che ci hanno portato a costruire questo spazio di discussione e a fare della comunicazione il tema della prima puntata... E anche l'importanza centrale che condividiamo uh, dell'informazione, uh, del pluralismo dell'informazione e del pluralismo del dibattito. Noi veniamo da una campagna europea che ha portato 200.000 cittadini a firmare un'iniziativa dei cittadini europei per la libertà di informazione. E se volete uh, vorremmo chiudere con alcune alternative concrete o alcune proposte concrete. Quale secondo voi è il punto uh, principale, uno dei punti principali su cui lavorare per uh, cambiare il sistema dell'informazione uh, in in uh, uh, Europa in senso senz'altro più, più favorevole a un'alternativa radicale. La cosa principale che deve fare la sinistra è superare, colmare il gap tra eh, teoria e, eh, e prassi. Cioè, se non dobbiamo, la comunicazione e l'informazione sono fondamentali ed è per questo che siamo qua, ma non dobbiamo neanche fare l'errore di pensare che ormai il terreno di scontro eh, sia Facebook, o Twitter o Internet o anche la televisione Uh, il terreno di scontro rimangono ancora uh, le piazze, le strade, le fabbriche, i posti di lavoro, per cui forse diciamo, una sinistra che vuole essere tale dovrebbe ricominciare anche da questi, uh, da questi spazi qua, anche per uh, appunto, uh, recuperare una capacità dialettica che come dicevamo prima ormai ha perso, e quindi questo penso sia un passaggio fondamentale. Insomma. Mm -hmm. Brevemente, io penso che dobbiamo utilizzare sia i vecchi mezzi tradizionali, media tradizionale, che i nuovi media per fare il nostro lavoro di giornalista, cioè raccontare cose, dire che il re è nudo eh, ai dirigenti politici. Eh, questo penso che sia, sia l'elemento essenziale. Ormai abbiamo tante, tanti elementi, appunto le tecnologie per, per, per, per creare dei contropoteri, eh, penso che dobbiamo fare il nostro lavoro. La verità, la verità è rivoluzionaria, diceva Rosario Zamora. Sono d'accordo con Erich Joseph, se sì, quello che serve è la capacità, l'intelligenza e la professionalità di andare a trovare questa verità che purtroppo eh, è così ben nascosta dalle varie forme propagandistiche comunicative, che diceva Luciana, pubblicitarie, che veramente è ben nascosta, ci vuole professionalità, ci vuole costanza, ci vuole ricerca e questo non so se eh, aiuterà a dare alla sinistra una nuova immagine, una nuova politica però sicuramente farà, sarà una cosa veramente molto molto utile per il cittadino, per la democrazia, per la partecipazione Ma io vorrei stare proprio alla domanda specifica io sono convinto, l'ho detto prima, che una delle ragioni per cui non, questa entità europea non è democratica è perché manca un'opinione pubblica unitaria, e ognuno ha la sua verità. Dunque, eh, in, in Francia, eh, è così, in Grecia, in Italia e così via. Allora, benissimo questa vostra quest iniziativa, questa TV, come riusciamo a fare in modo però che ci sia una trasmissione da paese a paese dell'informazione e della riflessione. Io credo che quando si è fatta l'Europa si sia completamente sottovalutato il piccolo dettaglio che parliamo 26 lingue diverse. Vi ringrazio, vi ringrazio oh, tantissimo e ringrazio anche di aver menzionato in chiusura l'importanza dello spazio europeo nella comunicazione. Talk Real oggi eh, è a Roma e stiamo parlando in italiano, ma fra due settimane saremo a Lisbona e parleremo in inglese. Eh, alle spalle eh, l'organizzazione la rete di attivisti che costruisce questo spazio è una rete transnazionale, è una rete europea. Infine ci chiamiamo Talk Real anche perché eh, queste puntate non vengono... Eh, Condotte in studi, ma vengono condotte in spazi reali, in spazi di lotta, in spazi di conflitto, in spazi che rappresentano delle alternative importanti per le idee in cui, in cui crediamo. Oggi siamo nello spazio Metropolis e Giorgio Di Finis ci racconta un po' di questo luogo. Questo lo chiamiamo il MAM, anche il Museo eh, della Luna, perché tutto è partito nel 2011 quando abbiamo costruito un razzo tutti insieme per andare a colonizzare un altro pianeta visto che la Terra e le nostre città erano diventate troppo poco, poco ospitali per quello che insomma Bauman chiama le vite di scarto e quindi abbiamo deciso di cambiare pianeta e ricominciare sulla Luna. Questo spazio è un ex salumificio, è rimasto vent'anni un relitto urbano e sei anni fa è stato occupato da 200 persone, migranti e precari, che vengono da tutto il mondo e che avevano bisogno uh, di una casa. Quindi oggi è stata ribattezzata Metropolis e, e, ed è anche un'occupazione eh, che da tre anni ospita, ospita un museo d'arte contemporanea. Un progetto eh, che aveva l'obiettivo di fare barricata d'arte a protezione di questo luogo e dei suoi abitanti e che in tre anni ha diciamo, ospitato oltre 400 opere d'arte tra cui ultimamente anche la venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto che è stato un po' come dire, il fiore all'occhiello di questo progetto.